Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video mm, No, aspetta, ci metto un po' più di spirito natalizio Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo ben in questo nuovo video Oggi 24 dicembre, io tornerò al lavoro ci vediamo stasera Nel frattempo uh, guardatevi come ho preparato addobbato la di Natale e il presepe Buona visione! Sì, sì. Sì, partito. sì. Allora. Lo stesso fatto l'anno scorso con l'ultimo sotto che non è stato riuscito. Eh, Giusto che visto anche un po' brillone. Certo, c'è un mm -hmm. No, non è prendo, non non promesso gli stivali, ma non ci sono. stivali? No, non è il No, non lo prendo. No, non lo No, non Perché avevo detto, l'anno scorso ho detto, mettere gli stivali, ma non ci sono. Mm -hmm. Vabbè, perché le scarpe sì. sono un po' riconoscibili, vero? non Ma hai trovato l'anello? C'è più Sì, Silvano dicevo che poi si No, Silvano vale dicevo che, che è. Vale però. No, abbiamo <tell> è è una scarpa lìa. Ma poi scarpe? Non fa rivoluzione. Fa buona Natale, transist. Ma lindo caso, Silvano dicevo. la mitura, ma tra un po' più piccino. Ma... Senza mettere le mie scarpe, senza mettermi le mie scarpe, io sto di là. sono russi, sono sportivi. Eh, ma io, io sto di là, quindi non, non pensano che sono, eh, ma sono io. Ma il a venire, però. No, sono rosse. E terribile il babbo non Vabbè, comunque, anche stavolta abbiamo saltato il tasso alcol e il tasso bis Hai tastato? Eh, no, è perché non si poteva registrare. Ah, cioè, prima non registrare un cazzo. No. E che mio No, mo no, ha registrato tutto da ah, un si estendo. Anche le bistine, eh le le sì, si. Sì. o tagliare. O si mette rosso. Eh, non rosso. Tanto. quanto sei ubriaco da 1 a 10? Non lo so, <ride> non lo so. <ride> Però.. ci diciamo che magari due bicchieri. Eh no, eh, dopo ti fai due bicchieri. Vai, vai. No, ce no uno. Sto ubriacando. Crocco sai, sai, sai, a voi, dipende che compassa a fare fa, se la posso se la se la vostra vedere, se la posso se non posso vedere, se la posso vedere, se non posso a se la posso vedere, se la Dove vedere, se la posso vedere, se la posso vedere, se la eh beh, come ci male, come sì, si passi, per il per il... tutto fantastica no. ma, ma, ma, ma come passi? se c'è cioè, no, dove passare dal balcone Devi per forza andare dove no, stanno, stanno No, io dico devi andare dove stanno loro. Ah, e sannoro via economico. l'anno scorso, l'anno scorso Mario teneva tutti i costumisti, gli stilisti. Un altro qua, buchi e potrei ripararmi. tu devo yeah. fai, fai okay. fare così non vomiterò fai qualche faccia da copertina non vomiterò come da fai un altro piccolo un po' meglio un po' meglio un po' meglio un po' meglio un po' meglio un po' meglio un po' meglio un po' meglio ah po' meglio un e Io si No, è stracciato. Sì. Elastica Ah, cambio. Aspetta, dimmi tengo lussa fuori. Ah ah. Non è meglio bianco. Bianco. cioè bianco fuori. Che bianco? Ma non sei troppo rosso si copre lungo i vestiti non diventi un bentendo boh. vestiti qua sopra un gormito diventa la sharpa bianca volga eh? e questa elastica lui la possiamo mettere sopra a questo bambino, è punto faccio no, entra qui sopra sopra io ma stesso problema dell'anno scorso c'è cioè il sì, eh, è è il, il petto riconoscibile <ride> No, è perché vedi c'è un vuoto, ah, stesso problema dell'anno scorso il papà non Ecco qua, Ecco qua, sì. Ecco Ecco qua, sì. Ecco qua, sì. Ecco qua, sì. Ecco qua, sì. Ecco qua, sì. Ecco è perché lei dice, in vuoto. È la non mio. Ah, io me le no, ma sei qua, impressionante! <ride> Grassù! <cosa è ride> ma voglio... <ride> ma... No, no, non morire. <ride> <M> <ride> <M> Ma la <ride> ma... sua grassa! Quello già sta veloce. Ma come dobbiamo fare qua? Guarda, <ride> io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, io, guarda, Ma guarda, io, guarda, io, guarda, dai, tu un po' che regalo, poi è dentro così, così. Come va in barba, si È una barba, fai. La barba, barba. barba. No, sì, no. Oh. Sei Beymax, Beymax. Maria, sempre fatto che c'è tre barbe nel regalo. Si mette paura. Sono solo quattro. a perché uno ha barba. Uno va a ediva una barba. E questo è uno. Sì. Vai, inciderati, vai. La la <ride> no, madre, Mozart, ecco Mozart. <ride> è qua Mozart. Che sera a casa, Beh, Ah, chi sta a bocca? Vedo eh. Bartolini. Ci sao. Sì, sei sao. Vedo, vedo. Presto. Vai. <ride> <ride> Attuno mio. ecco in bocca, vieni! Vai. Oh, oh, bambini! Eh, però aspè per l'elastico! Ah, ghisther, ghisther, che ho proprio sotto Sotto, del cazzotto! Che è Ci sta un cono! Ma, come questo Babbo Natale è un po' pelato qua! Eh, eh non ah, lo gestiamo! La barba va sotto i capelli! Eh, è vede della fascetta! Eh, tira Che Babbo Natale no. sei! Eh, gli occhiali però. No, sì, non si si eh, nie, mie, si, si vede la faccia. No, è meglio qualche ricciolino, ma dove non si vede la faccia? Eh, davvero! Però... <ride> Già sta bella. <ride> ma Mari, guardami. Buonissimo, passa. Dai, non so Ma dove mi così? No. Ah, ah, la barba goga, se lo vogliamo mettere Eh però per i capelli perché È in testa. Ah, qua va pure il cappello Dietro, sei così, no? dietro, così. è così dietro buco. Eh, qua dietro Ando ah. per il cappello qua Non ci per il cappello Però sono <ride> per sulle. capelli così Guarda tirato, guarda fa... qua, bellissimo un su pannano però perché bellissimo. Eh però è meglio appannato In modo che non sono riconoscibile Facciamo No, no, fa boh Il cappello aspetta, però devi che la barba. aspetta. Oh, mamma mia. No, scorso ci abbiamo messo mezz'ora per farlo. Vai. No. No. perché stai appannando? No. <ride> no. <ride> no. No. No. No. Mamma mia. No. E se non ti vuoi mettere questa barba qua? E poi, sì. e poi non ne va in sintonia con no, i capelli. Però lì, lì più sotto, se ti dà meno qua dice nella bocca. Ah tu dici che la coppa? <ride> <ride> <ride> Super da. E' pronto, però? Non lo so, che dici, cosa di Cioè gli occhiali okay, tutti storti. <ride> Prima un attimo. Oh. Allora, questa andrebbe sotto a tutte quante. Ma sotto? E eh, poi sopra ti metto quella che è ah, se capire. sei più ah, comodo. Scama. Sei più comodo con questa? Eh. Eh, spero, è un po' più la tengo la bocca un po', mamma mia. Però questa... Ma tieni tu questa. Non riesco a è No, tu va a dire che le sguardo a la bocca. So. Quindi, okay. Tu, preparati la bocca. Ok, lascia, <ride> lascia, okay. ¡Ah, mami. ¡Ah, mira! Azul. ¡Qué amor va <risa> por mi! ¡Y para mi y para el plato de ¡Y para mí! ¿Quién para... no a la casa? <risa> Invece ti vedeva a me ma, guarda qua è eh, eh, so eh, cigano eh no le è quella la meno non è no. allora, tu l'hai detto c'è un video in cui gli uomini e le donne perdono i eh, peli è che se ma quanto barba eh, va bene no va bene ma guarda, bello, che bello. guarda che barba però guarda però, però qua però qua se dovesse altra barba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 Sei pronto? allora. aspetta, ma dove come fai? Ok. intervista intervista a Babbo Natale. Allora, come ci si sente eh, ad essere Babbo Natale ubriaco? Eh. Sasa, dici Babbo Natale cavolto. Babbo Natale È certo, certo. Affetto, zonasera, mi dira, mi dira, no? No, ma che ha fatto il salto? mi piano no? Si viene no? non mi si? dove? Di, dove? dimmi dove? Di cosa? <inaudible> <inaudible> si, bravo, si? si? si? sì si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? si? Qua. E ma qua non c'è il. Ma come mangiare? Allora, ma c'è Ti passa la tua Vabbè. Sì. Mario, allora. Mo... Aspetta, il telefono a mamma prima che ricordo. Guarda, e se farei se guarda no, Dopo la andare con la guarda Maria, chi è? Maria, venite, venite! Magico so! Di Katia Di chi è? Di Marco! Dori, unboxing, regalo! Un altro! Oh, le Barbie! Cioè cade. unboxing! Eh, aspetta, queste stanno un sacco di cose qua! Per mamma e papà! Via! questo è per me? Per Questo è per me? C'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro? Per Dani Bambini Ciao bambini Saluta babbo -ba Ciao, Natale Ciao babbo Oh, Lari, no, no, attenta, attenta, attenta, attenta, attenta, attenta, attenta, ciao a tutti, ciao, e anche quest'anno è bravo, bravo. andata, bravo, bravo, è andata, bravo, mia. bravo, bravo, bravo, mia. Mamma mia. bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, Aspetta. <ride> è... è ubriaco ha il, il cappello sì. ma c'è il cappello ma è di Virgi fa motiera ma aspetta ma con la l'ho ripreso mentre diceva le sue che parole no, devo, la devo fare, fare. una nave. Ci selfiamo un attimo così? Ah sì, dammi la barba, perché senti, sì eh, Almeno... Dammi, la, dammi barba e cappello, lo abbiamo, se lo abbiamo farlo facciamo un attimo E metti i capelli? Come? Se lo fa un attimo, facciamo no. Siamo qui, scusa Abbiamo aspettato apposta, che facevo? Infatti, io non ho aperti le No, me lo dicevi, cioè me lo... questo è cos'è? Questa è... Parrucca, la parrucca. Ok Parrucca, e eh, ci siamo Poi? Vabbè, pure senza occhiali E' okay. del vedere 2, no? No ma prendimi Per fare giusto per fare scena a Babbo Guys, wait, ci facciamo un attimo il selfie. Allora, unboxing regali 2019. Regali da dire perché Babbo non mi ha una una Ma Mi porterà qualcosa. <ride> ehi, ehi, che se fa? Se non mi porta niente lo mato. Lo mato. Lo mato. Allora, setta poker. Allora, poi Cesca Setta poker. Uh. Per giocare in modo proprio a, a boss. Per giocare proprio tipo fisca clandestina. Oh yes. Poi Poi. Andiamo avanti. Allora, Dani mi apre questo. Aspetta un attimo. Franci, dammi un attimo, che lo apro io. Te la posso rompere? Che roba è? Barbie. Fammela vedere. Barbie. Vado. Ok, Barbie mignon. Barbie. È. Che roba è? Dovrebbe essere i cinturini guida. Così grande. Così, Così grande. È. Ma oh, mi sembra che non sono i cd. Sì, sì, sono i cd. E eh, quanto no, cazzo no, non i Ho pensato di mettere nella scatola! La scatola Lasciatele. No, no, eh. Sì, sì, sì! Ma no! Ma che oh! Uh. Eh. no, cioè, mi sembra il contato Sai che non pacco! Oh, no, secondo me sono dei mattoni! Secondo non me non ho niente! Mattoni! E ci dite qui! Sarà polistiro caduto! E ci dite i Eh, che si fa? Oh, no. Sasa, ma tu che hai avuto? Niente! Sasa avuto una casa trappa! Oh my god! capito Oh shit! Ah oh, hai capito e che resto vi stai cantando? 3, 4, 5. Hai detto che volevi tutto quello che si va da in là, ma forse non è la altro. Ah, è strumento. Cade! Cade, sei pronta? Sì! Queen moment. <gasps> <What do> you... <laughs> no, no, vesi you? No! Airi, Cristo! No! Adoro! Oh yes! Sembra che sono è bellissimo io? No, io? mio Mari quale dici che devo aprire prima? questo questo? Allora, io dico il rosso allora perché prevesco il rosso prima il verde. verde così il rosso è più prelibato dopo no. dove sono le forbici? aspetta non ma le le mani no aspetta vai alla aspetta, la aspetta. Barbici, grazie. E quale forbici grazie ecco le forbici Hey, Dani Prima il verde verde perché il rosso lo lasciamo dopo che è meglio Non so perché Ok meglio così perché il, il rosso è il mio preferito Ma anche il rosso è il mio preferito Non so cos'è per colore Cate oui. No No No cioè, questo va qua? No, poi numero due. Questo è il, mio, è il mio album preferito. È pure il mio, pure il mio. Pure a me piacciono i Queen. Oh yeah! Oh Gino. Very good. Paranara, <ride> ah, è il mio ah, okay. dei Ah, poi aspetta. Questo è da parte del Dudu questo. <ride> Bel presente. Sasa Dudu, non c'è? Sasa. Dudu do natalizio. Do donata... ah, eh vabbè, è molto... Sì, perché... Nel sondaggio dei, dei miei video c'è cioè, Dudu do natalizio. Allora c'è cioè, il presente di Sasa. Sì. E poi... Vabbè, questo già ce l'avevo. Questi qua... Arricchiti. Vabbè, ah, però questi non sono di Natale. Eh, ma rendi il pacco, però. No, no. e eh, come sono no? Per un sacco. Eh, c'è gli altri. Questa oh. sì. va sì, qua. Sì, eh, già. Guarda, mari. Vabbè, ma questi non stanno a molto. Poi, l'ultimo. Guarda, guarda. Ma le, ma le, ma le Mamma, le sì, fornite? Mamma, no, che più. No, no, è non lo è. No, no, è No, è già po' Aspetta, vedi, era... Allora, questo è il gioco, ok? Per forza. Però io non capisco perché così... E è quello che ne a me? Red Dead Redemption. Oh... Ah, ecco perché è, è, è impacchettato. su. ma si sono impacchettando. Dani, mi sono messo un po' di Questo è un po' di Perfetto. Oh. Red Dead Redemption 2. C è un gioco della pièce ma perché ti sti impacchettamenti <ride> ma hai comio eh stasera, ti faccio vedere questa cosa è ah, va, va. qua possiamo portare una no, è che ci fai Wow, wow. Oh, Aspetta, aspetta Non ah. abbiamo ah, finito qui Vabbè, questa è Voto oh. sì. No Ti ho mandato il qui eh Sì eh ci direi qui. Poi andiamo a casa diverse Questa là questa non la buttare insomma Mariano che ha sotto No Mariano che è ubriaco! Oh. Mariano! Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, Ma mamma, mamma, mamma, mamma, guarda per C'è se pure quando guarda. ora vedi che cosa siete esclusi da PlayStation? e poi c'è a giocare no ma che bellissimo vabbè la la ma però guarda sì. ma Disco di installazione e disco per giocare vuoi? Poi guarda qua, la maglizza. Questa è il codice, vabbè. Qua c'è la mappa del gioco. Ma che resistono? Io quante sono. io le sono. Ok, ok. Vabbè, stacchiamo. Claudio, faccio questa mano. Vado? Questo, questo secondo, secondo vlog, vlog di Natale, Natale vi sia piaciuto. piaciuto se è così lasciate like, commentate, condividete passate una, una buona, buona epifania quindi le restanti feste al prossimo, al prossimo video